2006. Il Comune di Roma assegna un alloggio popolare alla sua famiglia, dieci anni dopo in mezzo c'è una condanna definitiva per chi aveva firmato quelle assegnazioni. Lo stesso Comune chiede indietro questo e gli altri appartamenti diciamo coinvolti nella vicenda. Ora non siamo qui per scavare il caso dell'assegnazione, caso del quale tra l'altro non ci risultano coinvolte le persone che hanno avuto la casa. Noi però vorremmo capire se Maria Noemi, 11 anni, invalida al 100% per un parto che non è stato guidato come avrebbe dovuto dovrà o no lasciare la casa e per avere la risposta abbiamo al telefono l'assessore al bilancio al patrimonio di Roma Capitale Andrea Mazzillo ben trovato, buon pomeriggio buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori senta, e oggi in manifestazione sit-in davanti al Campidoglio abbiamo visto che poi lei ha incontrato il papà di Maria Noemi sì, allora con il papà di Maria Noemi abbiamo già avuto diversi incontri anche precedente a quello, precedente a quello odierno è stato possibile diciamo, raccogliere tutte le informazioni legate alla sua situazione, quindi questo mi ha permesso anche di proporre all'interno dell'amministrazione una richiesta di parere all'avvocatura per comprendere esattamente quali fossero i diritti eh, chiaramente del, di, Moè, di Noemi e quindi del papà e della sua famiglia rispetto ai provvedimenti che sono in corso da parte dell'amministrazione su. Eh, Diciamo, dietro l'attività eh, investigativa dell'autorità giudiziaria che si è conclusa che ha previsto quindi tramite sentenza l'annullamento di tali atti di affidamento di questi alloggi. Quindi, quindi una soluzione, state cercando la strada per una soluzione diciamo così, intelligente a un caso che è obiettivo, perché l'emergenza è obiettiva? Assolutamente sì, eh, c'è ci cioè innanzitutto un interesse collettivo generale che va tutelato e va tutelato indipendentemente da tutto. Se poi la soluzione che era stata individuata a suo tempo era una situazione certamente eh, al limite della legalità, nel senso che eh, chiaramente il padre di Noemi e la sua famiglia non avevano responsabilità in merito, ma il magistrato ha ritenuto che tali atti fossero eh, appunto non, non legittimi, questo ha portato chiaramente al provvedimento di, di annullamento. Su questo ci siamo, ci siamo, abbiamo chiesto un parere e abbiamo richiesto in particolare l'applicazione dell'articolo 21 nonies della legge 241 del 90. Questa insomma, è la strada che stiamo percorrendo eh, per rilevare l'interesse generale, l'importanza di tale provvedimento di annullamento a questo punto del, del, del provvedimento fatto in questo momento dall'amministrazione in virtù di questo articolo, ecco, questo è insomma, il percorso che, siamo, che stiamo portando avanti facendo presente all'amministrazione, e eh, in questo caso agli uffici dell'amministrazione che ci sono nel momento in cui si fanno queste iniziative che si rivolgono poi a mi dicevano più di 300 soggetti che vanno valutati i singoli casi. Eh, esatto, a proposito di singoli casi, e abbiamo letto che ce n'è un altro, sull'agenzia DNA Cronos, una signora di 75 anni, vedova, soffre di Parkinson, quattro figli, e, mh, si chiama Mirella Supp scuccato e il figlio ha spiegato dieci anni fa mio papà era disoccupato la mia mamma era casalinga, noi eravamo quattro figli e poi la domanda era ma com'è possibile che ci hanno messo dieci anni per rendersi conto di questa situazione e ora com'è possibile che mia madre che soffre di Parkinson invalida al 100% debba lasciare l'alloggio, l'abitazione guardi anche questo caso che lei sta menzionando è analogo a quello appunto del papà di Noemi e quindi di Noemi e della sua famiglia, quindi anche esso viene attenzionato nello stesso modo che stiamo facendo per quanto riguarda la situazione di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi è lo stesso percorso? Assolutamente sì, c'è un interesse generale, in questo caso stiamo parlando di situazioni di fragilità evidenti e conclamate. Ma i, die senta, i dieci anni sono passati perché ci sono voluti dieci anni per arrivare a sentenza su sul caso e prima ovviamente non era possibile prendere provvedimenti, è questo il nodo? No, il, diciamo per quanto riguarda l'amministrazione, in effetti le procedure, e lei lo ha detto anche all'inizio della trasmissione, in effetti sono incolpevoli queste persone, perché non erano al corrente assolutamente che i provvedimenti erano stati eh, realizzati da eh, soggetti che in qualche modo non hanno rispettato la legge, Ecco, quindi questo, eh, loro sono incolpevoli da quel punto di vista. Dall'altra parte l'autorità eh, giudiziaria ha impiegato tempo per... Ehm, eh, individuare questo tipo di fenomeno, appunto per questo dicevo che l'applicazione e la valutazione dell'articolo 21 nonias della legge 241 del 90 apre eh, un, un fronte invece abbastanza consolidato circa l'inopportunità di provvedere al, al, rilascio di, al rilascio forzoso di questi immobili, di questi alloggi. Ecco. Quindi, Assessore Mazzillo, eh, lei diceva che in questi casi particolari c'è cioè l'interesse generale, negli certo. altri casi come si procederà? Allora, eh, correttissima la domanda, anche qui le ripeto c'è un, una richiesta di parere avanzata dall'avvocatura capitolina e quindi attendiamo comunque una, una risposta da parte degli, degli uffici, in questo caso da parte dei legali dell'amministrazione che sicuramente ci offriranno un quadro più dettagliato rispetto anche a questo caso. Senta, senta un'ultima cosa ehm, però non aspettiamo una domanda e le vogliamo sottoporre un caso eh, noi abbiamo raccontato eh, nelle settimane scorse e nei mesi scorsi della multa dei vigili urbani da 6.000 euro ad un'associazione che a settembre raccoglieva i fondi per i terremotati di Arquata del Tronto ehm, l'associazione di Villa Fassini qui a Roma eh, una vicenda che ci è rimasta nel cuore per i motivi che sono evidentissimi e non c'è bisogno di spiegare eh, volevo chiederle questo se ehm, è possibile andare incontro all'associazione, lei ha avuto sentore di niente perché il sindaco di Arquata aveva investito la sindaca Virginia Raggi della vicenda, le possiamo affidare questa storia a cui teniamo molto lei l'essere al bilancio tra l'altro ovviamente. Sì. sì, sì, sì, guardi innanzitutto tutte queste dinamiche che mi dice lei giustamente sono frutto a volte anche del, del lavoro degli uffici che non arrivano poi direttamente all'amministrazione centrale, quindi chiaramente come possono esistere situazioni di errore no? adesso non dico che questo sia il certo, no, no, Però no. Eh, sicuramente andremo a fondo e comunque come la sindaca ha detto sono certo che già lo sta facendo e sta cercando di capire quali siano le, quali le siano strade le ricette, anche qui anche le strade, strade per strade. cercare di risolvere una situazione che è obiettivamente eh, faticosa diciamo così eh, Andrea Mazzillo assessore al bilancio di, di Roma Capitale grazie per essere stato con noi